Yeah. Penne blu Lavoro tutto il giorno dentro a un fuoco Adesso non c'è manco più Jack ad aspettare il mio risotto Faccio una donna focosa come il vesù Che quando mi ama il sole e quando mi odia il diluvio Non so dirti quanto vorrei vivere in studio la di Luca e la tromba di Ludo So bene quanto mi illudo Di essere il più sveglio, sì, ma guarda tu Quanto cazzo è su E forse aveva ragione la mia insegnante A dire questo ragazzo non si applica Peccato è brillante Io cerco di cambiare forma con un mutante Ma al massimo ho la forza per cambiarmi in mutante O forse solamente perso Il punto di vista giusto delle cose Proprio tipico di me O forse il domani sarà meno verso se scrivo un altro verso e ci metto parte te e tu lo sai che vedo tu di chi fa fa anche se fermo come fa Kiri e anche se poi tu non la miri, non puoi non amarla quando vieni qui da me la respiri vivere la giornata non è male dai ho smesso che di fare promesse da marinai ti giuro sono un bravo bimbo eh, bevo solo caffè kimbo yeah, yeah. Il punto di vista giusto delle cose è proprio tipico di me <ride> O forse i domani sarà meno verso Se scrivo un altro verso e ci metto parte di Che fondo credere in niente come credere in qualcosa eh, Che fondo credere in niente come credere in qualcosa eh, Che fondo credere in niente come credere in qualcosa ti fondo credere in niente come credere in qualcosa.